Grazie Presidente. Allora, sì, molta, molta, molta disattenzione, come dice il consigliere Ghera, negli anni scorsi, perché evidentemente questa mozione, tra l'altro vedo che è stata protocollata al Segretariato Generale il 9 ottobre, forse diciamo, è fuori luogo, perché forse non sanno i consiglieri che eh, è partito un appalto semestrale già da settembre per interventi di eh, rifacimento strade fatte bene come diciamo noi cioè con fresatura molto importante e quindi contratti molto lunghi soprattutto vicino alle scuole. Semestrale ci tengo a dire di una gara fatta in tempi record dal Dipartimento Simu quindi importantissima perché è stata aggiudicata eh, proprio per dare il respiro al Municipio 10 che per tanto tempo ha sofferto di molte carenze dopodiché le strade che noi vediamo nell'impegna sono tutte strade a traffico molto limitato ma non per questo non saranno oggetto di intervento e lo vedrete nei mesi a venire addirittura una delle strade sempre nominate nella mozione via costantino beschi sarà fatta in questi giorni e non perché è stata fatta chiaramente una mozione da, il, da fratelli d'italia ma perché appunto è nella programmazione Inoltre il verde è già aggiudicato un appalto delle portature ad Ostia e nell'entroterra, quindi anche a Cilia Dragona. Il 13 novembre inizieranno i lavori di sfalcio e a fine novembre ci saranno lavori sulle alberature e a bordo strada ed inoltre è in fase di aggiudicazione impalto di manutenzione dei giochi e delle attrezzature ludiche. Ci tengo a dire tutti questi appalti da. Il, da Ostia, diciamo, e quindi dal mare, dal Lido fino chiaramente ad Acilia e a Dragona. Interventi quindi importantissimi sul verde, sulle alberature, sulle strade che tutti quanti possono vedere, ed inoltre per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, io proprio ho fatto una commissione eh, giovedì scorso, quindi meno di cinque giorni fa, dove si è parlato di dissesto idrogeologico della, eh, vicino ad Acile e comunque in quel quadrante Casal Bernocchi e Centrogiano, dove come sempre abbiamo messo al tavolo tutti gli attori e abbiamo trovato soluzioni. Quindi, come dice il consigliere Di Priamo, fate le cose, noi le abbiamo fatte, io trovo questa mozione molto strumentale, quindi voteremo contro.